Ok, allora dovremmo essere in diretta, adesso controllo un attimino, eh, diamo tempo alle persone di collegarsi, buonasera, e sto controllando sul telefonino se effettivamente siamo in diretta, uh -huh. abbiamo una ospite, la prima ospite della... Eh, sì, siamo in diretta, sul abbiamo la prima ospite di questo nuovo ciclo di trasmissioni, di Germè di Vita. Allora, buonasera Marina. Ciao, buonasera Giovanna e buonasera a tutti. Abbiamo con noi Marina Anandamai De Fabritis, che è una cara amica <ride> che conosco da anni, <ride> ma proprio da, da tanti tanti anni e ci accomunano molte cose spirituali che è invece di autrice qui con noi perché ha avuto un'esperienza molto forte negli ultimi due anni, diciamo un anno e mezzo fa e questa esperienza molto forte che è stata il Covid le ha, diciamo, ispirato un libro e quindi ha voluto mettere su carta quella che è stata la sua esperienza di vita fino ad allora, fino al Covid. E poi proprio il Covid è stato un pretesto per tirare un po' le somme e mh, per eh, affrontare diciamo, questa, questa sfida anche dal punto di vista spirituale. Esatto. Quindi ci vuoi fare una breve introduzione prima di tutto su di te, dire semplicemente due parole sì. eh, e poi partiamo un po' a, a vedere questo libro un po' più nello specifico? Va bene, allora diciamo che sono, sono una ricercatrice spirituale da sempre, e da quando ero bambina, perché sin da piccola, che ne so, su sulla spiaggia io invece di giocare giocavo anche normalmente, però spesso parlavo con il mare, quindi ho sempre avuto attrazione per qualcosa, per l'altrove, oppure, eh, non so, abitando al centro di Roma, eh, mi chiudevo in bagno, aprivo la finestra e nel cortile dove si affacciava questo bagno, fra i palazzi c'era un piccolo riquadro di cielo e quindi io mi mettevo lì, guardavo le stelle e aspettavo che qualcuno mi venisse a prendere. Quindi ho sempre avuto questa sensazione di appartenere a, a qualcosa di più grande di quello che è la vita, che la vita comunque è una cosa grandissima, però... Eh, lo dobbiamo scoprire perché la vita ordinaria spesso passa così a livello un po' eh, confuso, banale, e uno non si rende conto che eh, invece attraverso l'esperienza della vita si può veramente eh, ritrovare la propria individualità spirituale perché ogni esperienza accresce appunto la nostra consapevolezza ed è così che dobbiamo prendere tutte le esperienze quelle belle e quelle brutte perché purtroppo mm -hmm. c'è un'alternanza per cui non può essere sempre tutto bello e, magari... e, spesso, <ride> e spesso appunto anche perché sennò magari ci si annoierebbe no diciamo che in questo periodo sono un po' più le esperienze difficili che quelle quelle belle leggere o positive però insomma, Le, è, un, è un po' più impegnativo sì, è un periodo mio, molto impegnativo don't. ma perché? è un periodo impegnativo perché siamo arrivati a quella che dovrebbe essere diciamo la fine di un'era oscura per cui, come tutto ciò che arriva alla fine, ehm, prima di iniziare si devono buttare giù le ultime cose, prima di iniziare il nuovo. Per cui adesso stiamo vivendo questa specie di contrazione fino a che veramente il canale del parto non si stringe e non esce la nuova, la nuova creazione. Insomma. Per cui siamo sottoposti a degli stress grandissimi e il Covid è stato uno di, di, di questi, insomma. Quindi io, diciamo ho affrontato questa esperienza nel libro racconto un po' la mia vita e mi sono sposata a 17 anni ho avuto la mia prima figlia a quell'età, ho fatto il liceo artistico, quindi poi lì a quel punto si sono interrotti anche alcuni progetti di, insomma, sul mio futuro di, volevo fare l'architetto insomma, tutte cose così, poi sono diventata mamma e quindi alla Hai fine ho dovuto ricalibrare ho, un po' ho dovuto la... ricalibrare eh. e, diciamo che sono stata sempre molto spirituale però nello stesso tempo ho vissuto la materia in tutte le sue faccettature per cui eh, nel libro appunto si chiama eh, un viaggio di guarigione nel dialogo tra spirito e materia perché questo la no, no l'avevo di... proprio saltato ok il libro si sì, chiama dentro, dentro dentro quindi verso l'interiorità proprio Mettiamo esatto, esatto. a nudo questa interiorità un viaggio di guarigione nel dialogo tra spirito e materia e effettivamente è un titolo che riassume te, le tue esperienze quello che hai vissuto ed anche un messaggio di speranza perché poi alla fine la battaglia è la propria vita l'intento è, è stato proprio questo, insomma, di scrivere, diciamo, un po' ehm, quando tu scrivi comunque eh, come se ti liberi, no, dell'esperienza, la rivivi, insomma, all'inizio, la prima volta che l'ho riletta, la, soprattutto la parte, diciamo, in cui racconto eh, l'ospedale, eccetera, insomma, ho pianto perché è stato intenso rileggere quello che avevo vissuto, no, eh, però poi dopo, insomma, eh, diciamo, la... Il dolore si è attenuato quindi poi comunque ehm, alla fine adesso se lo rileggo lo leggo anche con più distacco e capisco che è stata un'esperienza molto importante insomma e tutte le cose devono essere volte poi al positivo perché niente ci viene dato per caso e quindi io in questo libro racconto all'inizio vabbè, brevemente la mia vita quindi che facevo il liceo artistico poi mi sono sposato, ho avuto questa figlia eh, poi ho divorziato poi nel frattempo eh, ho fatto delle esperienze spirituali, ho fatto una serie di cose Hai cominciato eh, a sì, no, ho sempre avuto un'attrazione, io mi ricordo che a 16 anni io leggevo la vita oltre la morte, ho sempre avuto un'attrazione per capire ma io chi sono che ci faccio qua su questa terra e questa è una domanda che si dovrebbero fare tutti, tutti. sempre comunque. e comunque come si mai deve... siamo qua che compito abbiamo esatto eh. esatto. e quindi anche quando sono 17 anni poi alla fine eh, avevo una famiglia già una figlia, un marito una, una casa e tutto quanto mi dicevo ma tutto qui la vita è eh, tutta qui è <ride> strano no? Avevo tutto però non avevo niente poi alla fine perché eh, eh, quello che cercavo era qualcosa che andava oltre e poi vabbè poi c'è stato un divorzio vari problemi eccetera eccetera diciamo, e quindi poi quindi della, la, vita, la vita non va mai come ce l'aspettiamo esatto. c'è sempre qualche cambiamento di rotta, qualche sorpresa che arriva a farci deviare nel cammino ecco eh, sì è eh, sì. Sembrano deviazioni, ma poi forse sono cose, tasselli importanti, no? E quindi poi negli anni mi sono sempre interessata di tutto, dall'astrologia, eh, alla metafisica, al reiki, alle religioni. Eh, so, anche nel libro lo scrivo. Non mi ricordo tutte le cose che ho fatto, tutti gli attestati. Non me li ricordo, perché poi la cosa brutta ma anche bella poi alla fine che io tutto quello che ho fatto che ho studiato e cioè non mi ricordo niente quello che mi è rimasto è effettivamente la costruzione interiore ed è quella la cosa importante nel senso che poi alla fine è, è quello che serve quindi io di tutto quello che ho fatto ho raccolto il succo che mi ha portato a crescere come individuo e, e quindi vabbè poi ho incontrato un nuovo compagno eh, ho avuto un altro figlio quindi ho dei nipotini, dalla mia prima figlia, e mi sono sposata due anni fa dopo tre anni di convivenza con, con il nuovo compagno, quindi tutta una serie di avventure, proprio quell'anno in cui diciamo pensavo che, mh, dico, beh vedi le cose, mio figlio si era laureato, aveva preso eh, la triennale, Dico, vabbè, ma quest'anno finisce, era il 2020, meno male, perché con questo Covid, insomma, era stato pesante, rinchiusi dentro, tutte le belle mm. cose, eh, le canzoni sui balconi, saremo migliori, tutto andrà bene, invece poi così non è stato. <ride> <ride> e quindi un bel giorno, insomma, torna mio marito dal lavoro, io ero in smart working, e non si sentiva bene, quindi aveva la febbre, e poi, insomma, è stata tutta un'escalation, fino a che abbiamo... Eh, capito da, di avere il covid e, e insomma io nel frattempo ho avuto la febbre alta eccetera eccetera quindi siamo andati in pronto soccorso e, e a, mi, hanno, mi hanno ricoverato perché avevo la piano, piano, piano, che ricordiamo nel 2020 c'era il terrore ancora molto forte, sì. non c'erano i vaccini si vedevano le immagini tremende delle corsie di ospedali esatto. corsie in isolamento perché comunque Beh, non è solo sì. che. Era comunque fa, una fase anche forte, perché appunto eh, non, non si curava il Covid, non si sa perché, si dava soltanto questa, questa chipirina e vigili e Ma Non c'erano le cure corrette in Italia. Esatto, esatto. C'era ancora la sperimentazione, diciamo così, dai. Però diciamo che anche quello perché mi ha colpito a me, poi più forte. In casa ce l'abbiamo avuto io, mio marito e mio figlio io ho avuto la peggio, perché? Vabbè, forse per caratteristiche fisiche però una cosa io ricordo che quando mio marito mi ha detto non abbiamo capito che insomma stava male e che quindi probabilmente era il covid io ho avuto paura quindi eh. la paura è una componente molto importante perché io fino a quel momento non avevo così paura di questo covid sì, stavo a casa, stavamo attenti mascherine, cose eccetera per cui no? Quando invece ho visto che aveva colpito, cioè, o, o perlomeno si presumeva perché ancora non avevamo la certezza, allora io ho cominciato a temere per lui, perché eh. dico questo, se va in, in ospedale a terapia intensiva, oddio, ti intubano. Io poi avevo perso un collega eh, nel marzo precedente che era morto, morto, intubato e tutto... Un collega di lavoro, un eh. Collega eh. di lavoro, sì. Quindi diciamo che io insomma mi sono spaventata e quindi la paura è cattiva consigliera sempre. Mm. Per cui poi dopo si vede che ho somatizzato questa cosa e quindi ho avuto la peggio, insomma io sono stata l'unica ricoverata, loro sono guariti a casa e invece a me mi hanno ricoverato con questa polmonite interstiziale bilaterale, bla bla bla, la tosse, no la tosse non ce l'avevo, la febbre molto alta, insomma, e poi è stata un escaletto. È... Che poi mi, mi raccontavi che hai avuto subito un febbrone, cioè hai avuto proprio, sì, non sì, era una cosa... No, Sai, un po' di raffreddore, un po' di no, mal no, mai avuto proprio invece una febbre sì. molto alta. Io ero a casa, sono stata l'ultima ad ammalarmi, nel senso ad avere, loro stavano già male, io li curavo con le mascherine, disinfettavo, cose in più, lavoravo, stavo lavorando eh, per l'ufficio, dovevo completare un lavoro importante per il dirigente, quindi mi sono pure stressata. Insomma, poi alla fine mi è venuto sto febbrone, c'avevo 40 e stavo ancora lavorando sul computer. Facevo così, mi sdraiavo sul letto, prendevo la diagribirina, mi sdraiavo sul letto, poi riandavo al computer il momento che si abbassava la febbre. Perché... E quindi è stata una cosa... Cioè perché non l'hai capito subito? No, perché mio marito intanto aveva fatto un tampone di questi veloci, era risultato negativo, per cui avevamo pensato che si trattasse di una semplice influenza. Invece poi quando è arrivato il risultato del molecolare, allora abbiamo capito la... Diciamo, la, la, la... Si è svelato so, l'arcano, ecco. sì, è stato svelato l'arcano, quindi po, comunque. E quindi comunque, cioè, quando uno scopre il Covid... Ti spaventi, un po ti spaventi. Di pizza, ti viene Ma ti spaventi, certo. Con me ti, ti posso garantire. Sì, nonostante adesso anche... sia, molto più, sia molto più blando, insomma, diciamo, adesso eh, la, le nuove varianti, chiamiamole così, insomma, non voglio dire, fanno quasi tipo a qualcuno neanche se ne accorge, no? Dipende sempre dalle persone comunque. E quindi a me mi ha preso così. Purtroppo, quindi mi hanno ricoverato in ospedale e, e poi lì è andata peggiorando la situazione perché la prima cosa che hanno fatto è che mi hanno messo l'ossigeno. Per cui ah. l'ossigeno e quindi non ho avuto subito delle cure perché mi dovevano, sai, in ospedale sono lenti nel senso che devono, cioè sono bravissimi quando arrivi d'urgenza che ti devono, o però per se, andare, ti devono, eh, eh. se tu c'è una malattia che in quel momento c'è, cioè, beh, dobbiamo vedere, fare le analisi, potete venire il primario, potete venire quello, bisogna stabilire, eh, e nel frattempo passano ore, giorni, eh. quindi poi, insomma, praticamente in, in questi giorni alla fine la cosa è peggiorata perché e non so... Ecco, un una cosa la possiamo dire, tu comunque sei a Roma, quindi sì, magari un grande, non lo nominiamo però, un no, grande un ospedale, ospedale insomma, rinomato e eh, fortunatamente mi diciamo, è eh, andata bene. Perché... Bene, però comunque è un grande ospedale con i grandi numeri, quindi comunque il paziente è un po' lì che... Il tempo passa mentre si sì, capiscono sì, cosa, sì, cosa sì, devono sì, fare, no, la terapia da te. eseguire, le cure. Soprattutto, cioè, soprattutto è perché mesi... poi all'inizio non, non sembrava grave, invece poi eh, si è aggravata perché ovviamente se tu stai 8 giorni senza cure sì. eh, eh, e c'hai una polmonite interstiziale da Covid o da non Covid perché... Polmonita interstiziale è una malattia grave che è sempre esistita, quindi, comunque, anche se non c'è il COVID, ti viene una polmonita interstiziale è una cosa seria, insomma. E quindi, vabbè, comunque, insomma, poi alla fine, per farla breve, perché poi magari sta scritto sul libro, e eh, diciamo, la, la situazione. Ecco, allora, e questo voglio, voglio approfondire un attimino, quindi tu Già prima di questa, questo spartiacque della malattia avevi fatto un percorso spirituale, quindi avevi esatto. delle, delle pratiche, avevi il tuo maestro che tra l'altro è alle tue spalle, eccolo. eccolo qua, e magari lo presenti a malvado. Eh? Sì, è stato molto importante questo, perché penso che due cose sono importanti, nel caso questo è diciamo, un manuale di sopravvivenza se a uno dovesse capitare un'esperienza di finire in ospedale per qualsiasi cosa uno essere vigili, nel possibile certo se uno è svenuto o è incosciente essere vigili perché devi guardare tutto quello che ti fanno devi capire tutto quello che ti fanno e devi essere vigile sui farmaci, sulle cose cioè, io ero anche una rompiscatole perché chiedevo sempre però ma tu sei capricorno, sei una precisa di base. Eh. Ma non è questo, è che io mm. poi non, purtroppo non mi fido, cioè nel senso, eh, certo. voglio capire, voglio capire, no? Che mi stai a fare, perché? Cioè non sono una che sta lì e, cioè, e sì, si sì, affida ma, totalmente. Cioè, ecco. No, perché non sono, cioè, voglio, anche se poi non dici, ma tu non sei un medico, che ne sai? Però mi piace capire quello che mi stai facendo questo. Ah, e poi mi è capitato diverse volte, una volta per esempio che sono stata operata di appendicite mi stavano facendo un'iniezione di insulina che era destinata al paziente di fronte e quello ehm. perché io sono stata, scusi ma che cos'è questa cosa che eh. mi sta facendo? È l'insulina, l'insulina. Io mica eh. sono diabetica. E poi si è scoperto che era per il paziente del letto di fronte quindi... Eh. Eh. Essere sempre attenti perché ci sono persone per esempio che io conosco molto bene, eh vabbè, ma io che ne so, io che, che ti sei preso? Ah non lo so, e non so che serve, non so, niente, bisogna essere vigili e attenti. E responsabili di e quello che è la salute, perché comunque... Dobbiamo, dobbiamo anche non affidarsi, partecipare, affidarsi totalmente partecipare. al medico, ecco partecipare. partecipare. Ovviamente partecipare. non è che uno mette in discussione il medico perché ci mancherebbe insomma, però partecipare e quindi essere presenti a quello che sta avvenendo. Mm. Quindi poi insomma c'è stato un aggravamento. Eh, di questa polmonite, e insomma, mi hanno portato in uh, rianimazione terapia intensiva. Rianimazione si chiama, ma io non ho mai perso la conoscenza, fortunatamente. Che anche e che... lì sei un'altra persona, un po' più così. Però... Sai, certo. magari tu sei rimasta bella determinata. Diciamo che c'è stato un passaggio prima che adesso ho saltato, invece è fondamentale, ed è stato prima di passare, ero in subintensiva, diciamo dal reparto normale, mi avevano già passato in subintensiva, e lì ho avuto veramente l'incontro col Covid, nel senso che è stata una nottata terribile, durante la quale io ho lottato proprio con questa entità, un'entità Covid, che è apparsa in tutta la sua mostruosità. Quindi, la sua... Aspetta, piano piano perché è importante. Sì. Quindi tu, in una, in una sera in cui sì, comunque. C'era stato un grande peggioramento, un peggioramento okay, notevole. Aveva... tu eri cosciente. Ero cosciente, sì, però in quella nottata, perché poi dopo eh, cioè ero cosciente, ma avevo, sai, quando c'hai la febbre alta, che comunque. E un po' di delirio. Sì, sì, comunque sì, una cosa sei un po' presente e un po' no, magari do Ma in un altro mondo, in un'altra dimensione praticamente, che era la dimensione dove si scontrava no, sul piano sottile eh, la mia eh, diciamo, entità e con l'entità Covid e quindi io lì proprio ho visto che cos'era il Covid, l'ho visto ho visto delle immagini in bianco e nero, come delle immagini di un film, delle fotografie, come delle scene di vita o dei fumetti, tutto in bianco e nero, tutto però che aveva una, come posso dire, una valenza pesante, cioè brutta, un'energia brutta, negativa. una cosa negativa ed era senza vita cioè non c'era vita in, quella, in quelle immagini era una cosa senza cioè vita come se fosse un, un virus vabbè i virus sono morti virus okay. sono morti però, eh, però era proprio innaturale ecco. era una cosa innaturale ed erano quella tutte quelle scene che io stavo vedendo erano le cose brutte che succedono nel mondo ed erano prodotte dalla mente degli uomini questa è stata la mia sensazione che era un qualcosa prodotto dai pensieri dell'umanità che diciamo per la maggioranza purtroppo è, è più su un livello diciamo eh, come posso dire Pestale. esatto e quindi l'ho detto, detto, detto, detto io no diciamo che questo covid è un egregora di negatività un egregora brava ecco è brava hai sentito un, un per spiegare l'egregora, un raggruppamento di energie negativi, ecco forma pensiero negativa che comunque va ad attaccare poi la luce che ognuno ha in sé, esatto. perché poi si tratta di una battaglia, se ho ben capito, si tratta di una battaglia tra la luce e sì. il buio, quindi... Uh, non il bene e il male perché è troppo riduttivo, però diciamo che il malato poi deve tirare fuori la sua luce per vincere sul covid. Sì, quella notte è stata una battaglia molto importante durante la quale io poi, perché poi mi veniva incontro queste figure eh, grigie con i denti aguzzi, mi venivano in incontro e quindi lì poi io ho, ho chiamato proprio la presenza della madre divina e. Mh, ed è arrivata Matakali in India. Matakali è un aspetto della madre divina, che è un aspetto orribile, mostruoso di questa dea che praticamente ha la collana dei teschi umani, eh, che ha la lingua sanguinante. Eh, però è una, porta, una guerriera, eh. porta nelle mani della testa mozzata. Quindi eh, è, è una è, combattente. È le lei che veramente è stronca il male, cioè uccide i demoni. E io stavo lottando con dei demoni, praticamente. Per cui è intervenuta e poi lì alla fine sono stata un attimo che non ho... come se fossi piombata in un... come posso dire? In un limbo e poi ho cominciato a, a riprendere, diciamo, conoscenza e sentivo le voci del, delle infermiere che mi dicevano «Respira, respira, respira». Quindi respira per un bagno di sudore così... E poi volevo solo dormire loro allora mi, mi hanno offerto aspetta eh, finiamo qua lasciamo in sospeso che cosa è successo perché ci auguriamo che i nostri ascoltatori poi prendano il libro ah certo sì sì eh, beh, beh, vabbè io sto libro. raccontando in modo sommario poi nel libro sì eh, no quello sì però ecco volevo lasciare un po di suspense perché così poi sono più invogliati a prendere il libro perché è interessante leggerlo e, e perché non è limitato ecco solo a questo episodio del Covid. Diciamo che nel libro eh, in, in, in, eh, è come se... Eh, cioè, mh, parlo una parte... si, si parla, In tutto il libro parlo dell'ospedalizzazione dall'A A alla Z, però nel mezzo ci sono tutte le, delle riflessioni delle esperienze di vita concreta che io ho fatto eh, nell'approccio eh, spirituale per esempio eh, faccio delle similitudini fra la medicina occidentale la medicina ayurvedica per esempio la medicina orientale cinese dove comunque eh, l'uomo viene mh, allora io ero in un letto d'ospedale con tutti i computer cose attaccate eccetera, tecnologia massima però mancava veramente il, come posso dire, il rapporto umano, ma non perché erano carine gli infermieri, i dottori, per carità, correvano tutti però, correvano tutti, tutti mascherati, quindi esatto. ovviamente eh, c'era un, proprio un, come posso dire... Un maggiore no. distacco rispetto a un una situazione sì, sì, normale. Sì. Ma tra l'altro io venivo letta più che altro sul computer, cioè io accanto avevo dei computer su questo letto tecni, molto tecnico e, e, e mentre invece l'approccio del medico tradizionale al quale noi siamo abituati sì. che comunque è rimasto nella medicina orientale è quello che il paziente è un essere nella sua globalità per cui sì. il medico eh, ti si avvicina cioè, no, non solo per vedere che reazione fanno quelle due sostanze messe insieme su un computer eh, ma tu, che, chi sei, che stato d'animo hai come stai vivendo questa cosa cioè, è, diciamo un approccio olistico che manca alla medicina occidentale, che è veramente. Magari ecco se va in Oriente, gli manca l'ossigeno, gli manca il computer, gli manca, manca il cioè, ecco, farmaco, ecco, gli manca la, la sala operatoria esatto. attrezzatissima. Esatto, e quindi, quindi insomma, il copio elettronico, esatto. la, insomma, la, ecco tutte queste e quindi, cose. Quindi, praticamente, sono... cioè. Eh, mm. Si dovrebbero eh, avvicinare queste due cose per, per avere una, una medicina veramente umana, no? dove si unisce la scienza, la tecnica e l'antica conoscenza, che è comunque eh, quella, quella, quella parte che guarda all'integrità dell'essere umano. Sì, poi... l'essere umano nel suo insieme quindi eh, l'approccio listico esatto. la mente, corpo, spirito e eccetera eccetera certo e poi racconto la mia esperienza ehm, perché io poi durante questo periodo in cui ho portato questo casco che insomma non lo auguro a nessuno però ehm, io ho praticato il pranayama cioè, perché lì si sentiva molto forte il respiro e il respiro e io ho studiato diciamo con questo maestro indiano che mi ha trasmesso questo pranayama particolare e io cercavo di mh, respirare ritmicamente come ero abituata, nonostante la difficoltà respiratoria e quello è stato fondamentale perché la prima cosa che ti viene da fare quando tu hai mancanza d'ossigeno è quella così, no? È, è, è, è, è, è lì, è quello. E invece io sono stata tutta la settimana che ho portato questo casco venivano le infermiere, mi dicevano vuoi che ti accendo la televisione? No, no, no, grazie, no, grazie. Se stavi stata... facendo gli esercizi di respirazione? Io sono stata tutto il tempo, non dormivo quasi mai, tutto il tempo concentrata a respirare con coscienza. Caravolo. In più mi mettevo i mantra, per fortuna avevo il cellulare e mm -hmm. quindi il cellulare è, è stato salvifico perché era il contatto, l'unico contatto che avevo insomma, con, con l'esterno. Quindi oltre ad avere diciamo, una serie di persone che mi stavano eh, vicine, mi pregavano per me, mi, mi davano consigli. Ecco, allora, quindi il cellulare ti ha salvato perché ogni tanto le videochiamate le riuscivi a fare anche, a esatto, vedere i tuoi cari. Sì. Oggi e... diciamo che le prime volte che scrivevo così, mio, mio figlio si è spaventato perché avevo il casco, non avevo gli occhiali, eh, il casco con l'ossigeno cioè tutte le lacrime occhi. Miei, ecco. e, e quindi sc ho scritto delle cose che mio figlio si è spaventato pensando che stessi delirando perché eh. ho scritto so delle cose. vabbè, quello è un po' il covid anch'io continuo no a ma non riuscivo a vedere non riuscivo a vedere non vedevo niente senti piano sì, questo casco ascolti eh. invece questa catena che mi hai raccontato internazionale di solidarietà di affetto che, esatto. che è arrivata da in all'India. All esatto, questo per dire, no? Eh, C'è un libro di Greg Braden che parla della la potenza della preghiera, no? perché è un'energia. Io ho avuto, avendo frequentato tante cose, eh, che ne so, dei corsi di, di, di, di m, attività che si svolgono in vari punti de, del, del pianeta, e ho avuto degli approcci de, ho oh, dei gruppi insomma con i quali sono in contatto un po' di tutto, da tutto il mondo e quindi ogni gruppo ha pregato per me ogni gruppo di, eh, di attività di preghiera eccetera spirituale hanno pregato tutti per me per cui a me arrivavano, mi arrivavano una bomba di energia che è veramente stata importante perché ci sono dei momenti nell'ospedale che non passa mai il tempo che non, perché stai lì solo, che fai? Cioè... Non, stai solo con la tua malattia e questo è importante perché il libro si chiama Dentro, perché io ero proprio dentro centrata in quello, come si dice l'attimo presente, no? Ecco, sì, La malattia sì, è sì. un momento in cui c'è l'attimo presente, perché sei tu e il tuo respiro, per esempio, io dovevo respirare. Ecco, che poi guarda, io quando tu raccontavi questa cosa ho ripensato alle immersioni subacquee, perché quando tu vai ti immergi, sì. hai la maschera, le bocche, hai... da Lombaro, proprio quella È era molto del. È importante perché senti proprio il respiro e ti rendi conto che sei comunque non sei all'aria aperta, no? Quindi All'inizio ti può capitare di farti prendere dal panico, quindi è molto importante un controllo mentale, sì, anche il respiro del consumare il giusto ossigeno, perché potresti poi trovarti senza ossigeno, perché se respiri troppo comunque vai a intaccare la bombola subito, no? Esatto, esatto. Bravo, e quindi ho vedi. pensato Io proprio a questo. Alla, alla sensazione di risentirsi nelle orecchie il proprio respiro, così come l'hai sentito tu esatto. col casco, e certe persone magari non sono neanche abituate a una cosa del genere, vanno ancora più in panico. Esatto, esatto, infatti, è una cosa non è infatti quando mi hanno messo il casco, mi hanno detto: questa è una cosa che se tu resisti. E, insomma, ti, ti può aiutare, cioè, però purtroppo non tutti resistono con questa, con questa cosa qua. E io devo dire che siccome ero abituata a fare questo pranayama, che in alcuni aspetti è anche rumoroso sì. no? in, in alcune eh, diciamo, variazioni, e poi per me era sentire il mio respiro era normale, per fortuna anche forte. perché guardare. Era... Cioè io penso alla costrizione di avere una roba, già solo no, vedendolo intorno fa un poi po'... Poi era doloroso perché ti devono mettere dei lacci, delle cose, insomma, vabbè. Poi dopo lo racconto sul libro. Eh, ecco, no. ecco, una cosa che voglio dire, il libro se in, in alcune parti può essere anche drammatico, però insomma, persone esperte che l'hanno letto mi hanno, mi hanno fatto i complimenti perché hai raccontato in modo leggero, un qualcosa che comunque è insomma è stata un'esperienza intensa quindi non è un libro pesante oddio il dolore la cosa no, no ma quello assolutamente ma anche perché comunque è un'esperienza di vita e esatto. leggere una cosa del genere è sicuramente di insegnamento per capire il cammino che ha percorso una persona e soprattutto in questo periodo in cui tanta gente è smarrita Esatto. e tanta gente non ha punti di riferimento tanta gente veramente eh, in balia del caos ecco invece leggere eh, una cosa che trasmette un messaggio positivo come la battaglia contro una malattia e la vittoria finale perché sì. tu sei qua grazie a Dio anch'io nel mio piccolo non è stato così grave però i 48 giorni me li so beccati <ride> <ride> anch'io l'ho visto bello in faccia e ci ho dovuto lottare io da sola quindi so che vuol dire e soprattutto il messaggio finale di speranza secondo me è un, un ottimo insegnamento anche per gli altri per riflettere per, per imparare purtroppo non, non si può più girare la testa dall'altra parte, siamo arrivati a un momento cruciale dell'umanità, allora o uno prende coscienza o prendiamo coscienza che dobbiamo per forza entrare dentro, ecco perché il titolo dentro, dobbiamo entrare dentro di noi, dobbiamo entrare dentro le cose, non possiamo, ti viene una malattia, devi entrare dentro la malattia e devi capire perché, hai un problema, che ne so, di lavoro, devi entrare dentro quel problema e devi capire perché. Tutte perché l'hai attirato, perché è sempre l'interno che si proietta all'esterno. Esatto, esatto l'hai attirato o oh, oh, comunque il contesto nel quale stai vivendo, tu lo hai capito qual è il contesto nel quale stai vivendo, l'hai capito nel modo giusto e quindi non si può più aspettare, siamo arrivati veramente, alla fine vivere in modo superficiale veramente non ha più senso, per cui o... Oh, eh, veramente cerchiamo di crescere come umanità, oppure tanto non è che ci si può affidare più agli altri, non ti puoi affidare più a nessuno, non ti puoi affidare ai governi, non ti puoi affidare eh, a nessuno. Ne so, la medicina, per carità, la medicina, la scienza, ma hanno fallito pure loro, l'abbiamo visto, insomma, no? Come tutte le cose non sono state così come ci avevano promesso, quindi tutto è fallibile. L'unica cosa che è veramente. Eh, importante è essere veramente centrati dentro perché ecco si può partire da una cosa semplicissima, il respiro. Perché ogni cosa che ne so, ti succede, rimani chiuso in ascensore, respira, ti arriva una multa, una contravvenzione, eh, una cartella esattoriale, vai subito nel panico, respira. Questa è la cosa importante, perché il respiro è il nostro collegamento con la vita. Infatti, noi moriamo quando non respiriamo più. Per cui, il respiro è anche quella cosa che ci eh, unisce con il prana universale e quindi con il eh, uh, creato, per cui è il nostro collegamento con gli aspetti superiori di noi. E... Ma infatti scusa se ti interrompo, eh, quando una persona ha uno spavento rimane senza, senza, respiro. senza respiro, ecco, e poi la, la paura agisce perché si crea un trauma, un blocco energetico, quindi il respirare che è la cosa più semplice del mondo, però effettivamente è la medicina migliore, noi non ci pensiamo perché no, magari la diamo... Automatica, proprio... no? È eh, la respirazione è una cosa automatica, quindi voglio dire... Eh, però se noi ci facciamo, eh, facciamo prendere dalle emozioni, il respiro segue le emozioni e, e alla fine invece sei tu che devi attraverso appunto il controllo sul respiro puoi riportarti al centro e analizzare ogni situazione, anche le più brutte, anche le più gravi. Per cui ecco, questo libro ecco, parla molto anche di, di tanti aspetti eh, attuali che ci riportano, ci riconducono comunque, se uno li guarda bene, tutti alla divinità, alla divinità interiore, è quello che, che è il compito dell'umanità. Perché quando io mi chiedevo da ragazzina, ma io che ci sto a fare, qui che devo fare, ce lo dovremmo chiedere se, tutti. Noi siamo venuti qui per, per, per un... Eh, non, non è un caso che siamo venuti in questa vita, non è un caso se siamo in questa epoca storica, abbiamo scelto di essere qui perché questo è un momento in cui c'è la possibilità di fare un grande salto evolutivo come umanità. O finiamo male, le cose ne sono due, o finiamo male, come è già accaduto altre volte, no? Perché per chi ci crede, eh, la, la, possiamo pensare ad Atlantide, no? Eh, che era un, un continente molto evoluto dove la tecnologia era arrivata a livelli grandissimi. E non è una leggenda perché insomma hanno trovato delle, delle rispondenze con questa cosa. Per dire qualcosa che, che non è neanche tantissimo lontano, perché chissà le nostre origini, magari veniamo da un altro pianeta, chi lo sa? E quindi praticamente eh, dobbiamo, appunto, questa volta non dobbiamo fallire. Poi stato Io un... non penso che non me lo sento così No, no infatti, perché cioè, eh. allora in questo momento, però ripeto, magari non è per tutti, nel senso... Chi eh, ha scelto? Chi si è fatto la sua battaglia? In questo momento abbiamo una grande possibilità, che è quella di fare un grande salto evolutivo come umanità. Ovviamente se rimaniamo nelle vecchie logiche che sono fallimentali, eh, magari ci risveglieremo eh, in una realtà simile a questa. Ecco, io non mi vorrei risvegliare in una realtà, in una realtà simile a questa, sinceramente vorrei vedere qualcos'altro. E quindi, insomma, il mio impegno è tutto proteso verso verso questo, ecco, questo, questa crescita come individuo e quindi e si spera anche come, come società, perché ovviamente eh, ci, ci stai, su? sì? Mm -hmm. sì, sì, sì. Eh, sì, sì, sì. E sì, quindi sì. praticamente ognuno di noi, migliorando se stesso, migliora il mondo. Questo è. E eh, eh, perché... stavo... Ah, siamo... Pensando al fatto che non tutti, ma solo quelli che hanno scelto, che hanno guardato, si sono guardati dentro e hanno preso su di sé la responsabilità di questa scelta. Ma è anche vero forse che eh, ci sono anime più antiche e anime più giovani, quindi magari le anime più giovani hanno bisogno di più tempo, perché sì, poi sì. arriveremo tutti, tutti arriveremo perché così facciamo parte di una creazione che come il respiro ispira, quindi si ritorna e poi espira, quindi si, si ricrea, no? E quindi tutti torneremo nell'ispirazione al, al creatore, chi prima, chi dopo, ma tutti torneremo. Quindi io dico, mi auguro di tornare prima perché non voglio ripetere tutte le esperienze, sinceramente sono stanca di vite, vite, vite, vite. Però ci sono anime giovani che magari devono fare ancora la loro parte d'esperienza nella terza dimensione così com'è, insomma in questa dimensione un po' densa, eh, perché poi anche la materia è una dimensione divina, è solo una, una, una dimensione più densa. Diciamo. È una dimensione un po' più bassa, sì, però, più faticosa è più faticosa perché tu guarda un, un corpo a portarti appresso un corpo pesante e port portati appresso invece un corpo, un corpo di luce insomma, no? la bella differenza eh sì, direi e a quindi, livello vibrazionale, a livello proprio di peso di... Noi, noi siamo praticamente incarnati perché attraverso di noi Dio si esprime e, e, e vive nella materia quindi noi siamo una parte di Dio che sta vivendo la dimensione materiale, capito? E, e insomma, però, eh, mi auguro, ecco, cioè io il turno mio l'ho fatto. <ride> Ciao! <ride> ok, allora, il turno tu l'hai fatto, l'intervista la, la, l'abbiamo conclusa anche, penso che abbiamo sì, dato poi. una bella... Uh, poi, diciamo ecco, appunto, se uno vuole leggere il libro è interessante perché ci sono tanti spunti, spiego sì. bene l'incontro con il maestro, che è una cosa molto, molto insomma, commovente, e, e tante altre cose che viviamo ogni giorno viste in chiave spirituale. Però quindi, insomma, un bello, uno spunto per, eh, per riflettere, ecco. Questo diciamo che è una storia di vita quotidiana. Che comunque ha degli, dei riferimenti spirituali molto forti. Sì, e un messaggio, è un messaggio comunque di, di speranza e di insegnamento presente anche. E soprattutto se la, posso... il suo intento e proprio comunque far riflettere anche gli altri, lasciare un qualcosa esatto. anche agli altri, incuriosire. Condividere. Condividere la mia esperienza, perché poi sì. sono, cioè, non si può condividere niente che non sia la tua esperienza. Ecco, quindi, e questa è proprio esperienza di vita, eh, delle cose che ho veramente incontrato e vissuto e quindi l'ho voluta condividere, insomma, sperando di fare qualcosa di, di utile anche per gli altri. Allora, io la cosa che non ti ho chiesto e te la chiedo adesso è che cosa vuol dire il tuo nome Ananda Mai? Ah, Ananda Mai è il nome è... che mi ha dato il mio maestro in India e che Ananda sarebbe la gioia, e mai la madre, quindi la madre permeata di gioia, insomma la madre della gioia, e quello, il nome spirituale, è la tua essenza più profonda, che a volte non sembra, no? Perché non è che uno rispecchia sempre in quel momento quell'essenza, magari è preso da problemi, cose, c'è, però quella è l'essenza profonda, e quella raggiungerai, praticamente. E quindi io mi accontento di... Raggiungere la beatitudine divina, insomma, mi <ride> accontento, spero di raggiungerla presto. E comunque, come madre anche estesa, non solo ai tuoi figli no. in questa vita, però una madre che sparge gioia, che sparge. C'è un, un grande maestro, c'è un grande maestro indiano che si chiama Ananda Mai, quindi io porto indegnamente quel nome, e, e quella era veramente un un essere che ha sparso la sua essenza di, di gioia e di luce eh, in tutto il periodo in cui è stata incarnata e anche dopo perché ci sono dei libri molto belli che raccontano della sua vita. Quindi mi hanno dato questo nome, speriamo di fare la stessa evoluzione, diciamo. Ma sì, sicuramente, già questo libro è un primo passo proprio per... Farti conoscere ancora il primo di primo libro ma è venuto così di quindi... diffondere e diffondere questo messaggio. È una cosa che, che volevo mh, mh, consigliare perché anche tu ne hai parlato, che anch'io nei momenti proprio più faticosi accendevo il computer e ascoltavo i mantra ah, i so mantra. Come che aiutano tantissimo, oppure la musica a 432 Hz, la musica a frequenze particolari, che magari la mettevo bassa a bassa, però mi aiutava tantissimo. Più. A me quei mantra che io dicevo, dicevo, più che altro li ascoltavo sul, sul, sul, sul, sul, sul, sul cellulare, me li aveva proprio indicato il mio maestro dall'India di fare quei mantra specifici che erano sì. proprio per la guarigione per, insomma, se... e devo dire che insomma mi hanno aiutato parecchio proprio anche nelle nottate perché le nottate in ospedale non passano mai e quindi io non dormivo quasi mai praticamente mettevo questi mantra e respiravo e questa è stata la mia salvezza e sono sembrano piccole cose però guardate che nei momenti proprio di bisogno di Uh, solitudine, ma anche solo quando uno si sente un po' sperso, avere comunque una che poi non è musica, è vibrazione, mantra sono vibrazione: parola, eh. vibrazione, che comunque hanno in sé un potere così forte così antico, uh, sono un sollievo per l'anima e non è una questione religiosa assolutamente perché. Uh, così come i canti gregoriani antichi possono aiutarci a stare più centrati, anche i mantra hanno questo potere di, di purificazione, di guarigione uh, che si tramandano attraverso i secoli. Poi e... se pensi che la creazione è venuta da un verbo, non da una parola, e quindi è importante il suono, il suono è importantissimo, e noi dovremmo ritornare a essere suono. Per quanto, cui, di, frazione, di frazione, parola 80. anche le parole che noi usiamo dobbiamo esatto, essere molto tutte, spesso male, sbagliate stesse. però purtroppo a volte anche parolacce però eh, o quantomeno viene fuori una parola così si, si sì, chiede sì, il spurtare, un potere, un potere, critica io, veramente, io quando Perché dico ne, delle cose sbagliamo io, tutti io, quanti <ride> negli ultimi no. due giorni io ho sbagliato ho fatto un po' di con tutti questi transiti un po' impegnativi anch'io sono stata un, un po' sì, è importante anche quello avere un controllo pure su ciò che mettiamo come sì. verbo perché il verbo è creazione Sì, o quantomeno ok eh, mi sono arrabbiata ma poi mi sono fatta autocritica e ho chiesto scusa quindi sono cosciente che ho passato due giorni sbalestratissima e io penso no, che vita vita. No, siamo umani no? Eh, io penso sempre a quello che disse una volta il Dalai Lama eh. che praticamente che uno lavora su se stesso e poi basta un attimo in cui perdi veramente quel che controllo sta... che è annullato tutto quindi costruiamo e distruggiamo continuamente ma sì continuamente. poi ti danno addosso ti dicono sei una persona pessima io va bene sono stata una persona pessima da oggi devo ricominciare da capo ma se sono così pessima non avrei fatto certe cose quindi io la mia coscienza sono tranquilla certo, Vabbè, chiudiamo certo. questa no, parete. possiamo essere perfetti lo dobbiamo diventare ma ancora ecco, non lo sappiamo e chi e chi comunque solo chi non fa non sbaglia perché certo. chi fa si mette in gioco eh? no, mm. assolutamente lo assolutamente. sbagli dietro l'angolo l'importante è essere consapevoli e andare avanti va bene Marina vogliamo aggiungere un qualcosa che vuoi lasciare ai nostri amici musica si sente I... ecco. viviamo nel respiro e nella musica e, e cerchiamo di passare anche questo momento allora, io ti ringrazio, veramente grazie Maria, mi ha fatto veramente piacere averti qui ad aprire questo nuovo ciclo di incontri, di germe di vita, perché lo sai che io ti voglio bene da eh, anni. Anche io, anche io, certo. questo tasto personale e, e quindi ci tenevo ancora di più. E ricordiamo l'onore che sono stata diciamo l'icona d'apertura, eh Sì, l'Overture, dai l'over Sì, e ricordiamo il titolo del tuo libro che si chiama Dentro, un viaggio di guarigione nel dialogo tra spirito e materia e ricordiamo che si trova su Amazon. Esatto. Quindi Marina Anandamai De Fabritis, ma comunque metterò tutte le indicazioni proprio nel, nel video, sotto la descrizione del video, perché questo video e poi la registrazione sarà inserita nel canale Germe di Vita, quindi chi si è incuriosito può avere il link per andare a prendere su Amazon il libro di Marina. E la trovate anche lei su Facebook, su tutti i canali social, cercando la. Voglio aggiungere una cosa: che nel libro ci sono tutti i riferimenti di cose che io ho trattato, quindi uno si può andare a prendere quei libri, quelle cose. Insomma, se è interessato ai, ai vari argomenti che sono trattati nel libro, ci sono tutti i riferimenti per poter poi andare ad approfondire. Sì, c'è cioè la bibliografia con tutti esatto. gli indirizzi, eccetera, eccetera, per fare, mh, andare a cercare eh, questi passi del tuo cammino spirituale, quindi esatto. le tappe del tuo sì, cammino. Alcuni, spirituale, insomma, alcuni tale. testi che mi hanno molto aiutato e che insomma sono meravigliosi, per cui penso che tutti li possono apprezzare. Assolutamente. Va bene, quindi salutiamo tutti gli amici di Germe sì. di vita. Chi ci vede adesso e chi ci vedrà in futuro, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona continuazione, una buona vita e tanta luce. Grazie Marina. Grazie a tutti, grazie, grazie Giovanna, a presto. Grazie. Ciao. Ma... Ciao.